Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono felicissima di fare questo video perché finalmente i Jimmy abbiamo trovato una sorta di direzione della nostra vita in questo momento, più o meno per il momento. Diciamo che questi ultimi mesi sono stati abbastanza tumultuosi quanto riguarda decisioni e direzioni da prendere nella nostra vita. Vi voglio portare attraverso tutto il processo, cioè non vi voglio dire adesso cosa abbiamo deciso di fare ma voglio raccontarvi tutto e eh, rendervi partecipi di tutti i cambiamenti di direzione che abbiamo avuto negli ultimi 3-4 mesi principalmente perché penso che eh, su Instagram o comunque sempre quando si guarda gli altri si tende sempre a dire, ok, ora faccio questo, ora ho deciso di fare questo, senza dare troppa importanza a tutto il percorso, a tutto il processo che ha portato a quella decisione finale. E secondo me quella parte è molto più importante perché è quella che viviamo tutti. Il risultato finale è molto soggettivo, però il percorso, le difficoltà, le indecisioni, i dubbi, sono magari più condivisibili. Quindi vi voglio raccontare tutto quello che è successo in questi mesi, quindi sarà lungo, e eh, dirvi anche che direzione abbiamo deciso di prendere. Quindi andiamo al sodo perché ho no da dire. verso febbraio marzo quando ho incominciato a sentire un pochino di insofferenza. Ero insofferente principalmente verso questa casa, io vivo e lavoro qui, solo che la parte del vivere ancora ancora, cioè mangio, dormo, ok, è funzionale. Ma nella parte del lavorare mi sentivo veramente limitata perché uh, qui è, mi è molto difficile creare dei contenuti, che è parte del mio lavoro, quindi fare, fare video di esercizi fitness, fare video di ricette, e non solo, anche la quantità di stimoli che questa casa mi riesce a dare è veramente limitata, perché appunto è una casa. E quindi ho incominciato veramente a, a soffrire, tanto che ho cominciato a chiedermi, ma io devo veramente... Cioè, cosa mi tiene legata qui? Io e Jimmy sappiamo di essere in questa casa in via transitoria, cioè noi non abbiamo intenzione di vivere qua per la vita, abbiamo in progetto Cavecchia, quindi sappiamo che questa situazione è un momento. e ho incominciato anche ad ampliare questo discorso a Milano, ho detto ma anche a Milano, cioè effettivamente cosa mi sta dando? tante opportunità dal punto di vista lavorativo, ma ho cominciato anche a chiedermi, ma potrei fare lo stesso lavoro andando lontano, andando via? Perché io ho questa tendenza che quando un ambiente non mi stimola più, non mi dà più nulla, sento che mi sento sofferente, la mia reazione è scappare. C'è un po' da fare, questa è la mia reazione. Sono cresciuta così, ho cambiato casa ogni tre anni, quindi, quando un posto non mi dà più, io tiro su tutto e cambio vita. Quindi, eh, la mia reazione a febbraio, marzo è stata quella. Dopo averla ponderata un pochino, devo dirla a Jimmy e uh, gliel'ho detto, e qui c'è la clip di quando gliel'ho detto, oh no. Ma se ti dicessi una cosa. Oddio, cosa? Come... <ride> Ho fatto un pensiero. Ho fatto un pensiero. Voglio sapere la tua opinione al riguardo. Andiamo un mese a vivere a New York, ti prego. In che senso? Ok, aspetta. <ride> allora, visto che è marzo, mm -hmm. abbiamo un programma. Di fare quel mese, due, fuori, in giro, il video eccetera Che sarà maggio, giugno Poi tutti gli spostamenti Maggio-giugno. Fammi parlare Giugno, giugno. Oddio, ah, allora, c'è arruzzo? Devo parlare o non Parla so. bene, Allora. non sbiasciare Luglio, donoratico Agosto, donoratico e porto venere Secondo me qui poi non passeremo tanto tempo quindi la mia proposta è diamo la disdetta di qua. Stiamo homeless senza casa, facciamo la... <ride> sì, sì. Aspetta, aspetta, aspetta, piano <ride> facciamo il trasloco a Padova piano piano. Il tempo che comunque ci dà. Si può prendere un furgone e farlo tutto in una volta. Però tendenzialmente potremmo lasciare casa qui e poi da settembre decidere. E io ho pensato che sarebbe bello provare a trasferirsi almeno sei mesi in Spagna. No, sei mesi è troppo. Beh. Però mi piace! Davvero? Ma non è male come idea! Davvero? Però non sei mesi! Vabbè, ok, Daglio andiamo a mese per... Sì, sì, bello! Si può fare mese per mese, cioè andiamo io, Due te, l'una, mese, tranquilli, mese con le nostre valigie. <ride> e che secondo me Cavecchia, tra una cosa e l'altra, capiterà in un momento della nostra vita in cui vorremmo fermarci, perché non sarà pronta quest'anno, non sarà pronta l'anno prossimo, tra una cosa e l'altra, probabilmente è pronta fra un anno e mezzo, ok? Tra una cosa e l'altra. Mm. Probabilmente fra un anno e mezzo saremo anche pronti a stabilirci, matrimonio, figli, eventualmente. Corriere! Bravo, corriere, grazie! E' UPS. Sì, eh, scendo dal quinto però. Mi ci vuole un po' di tempo, arrivo. Non ci credo ragazzi, pensavo di mandarli in crisi. Perché Jimmy in realtà è uno che gli piace avere stabilità, anche a me. Però... Io sono abituata a viaggiare e cambiare casa ogni tre anni e più o meno questo è il terzo anno effettivo, senza contare quello che ho fatto in giro tra 2020 e 2021, a Milano e già cioè, ci, mi sta stretta, perché comunque non viviamo la vita milanese, non... noi siamo, siamo, anche Jimmy è uno che vuole viaggiare, però comunque avere le sue... Non lo so, non lo so, non... sentivo questa cosa di voler cambiare e... Seppur io voglio cambiare casa, voglio cambiare mente, voglio cambiare città, voglio nuovi stimoli, Jimmy e Luna sono le mie costanti e quindi per me era molto importante questo confronto. Ho voluto filmarlo per vedere, sapere la, mia, la sua e la mia reazione. <ride> Come avete visto la reazione di Jimmy è stata super propositiva e a, a, a, mio, parere, a mio avviso anche un pochino inaspettata, non me l'aspettavo, quindi sono super contenta di avere accanto una persona che capisce le... I, i miei bisogni e ovviamente non è che mi dice sia sì tutto, però eh, anche lui sentiva un pochino questa insofferenza, questa precarietà e quindi ha detto perché no. Quindi abbiamo dato la disdetta della casa. Vai. È definitivo? Vai vai vai vai, non ci pensare. Hai deciso? Non ci pensare, vai, certo ho deciso. <ride> Casa ti abbiamo voluto bene, ma non yeah, quanto yeah, basta. Ciao. Ciao Ciao, ne. ciao ne. Aiuto. Ecco, dopo la campagna finita la campagna, ora c'è da sgommerare questa. Contenta? Quindi a fine marzo abbiamo dato la distretta della casa, adesso eh, abbiamo più o meno sei mesi, anche se in realtà il proprietario abbiamo detto che eravamo già pronti a lasciarla ai primi di giugno. Quindi, nuovo progetto di vita, prendiamo da settembre, andiamo a vivere eh, all'estero, tendenzialmente la Spagna, perché mi dà un sacco di stimoli, perché è mare, è divertimento, è sole, posso fare un sacco di cose... Però in questi mesi, più che ne parliamo e più le dinamiche della vita ci portano verso altre consapevolezze, ci incominciamo a dire, eh, certo che ora che è aperto l'azienda, 7 aprile, sarà un po' difficile riuscire a gestirla dall'estero, sì, e poi, certo che, se da settembre ricominciano le attività su Milano, soprattutto, magari in loco, eh. insomma, la Spagna non è lontana, però comunque è più difficile da gestire tutto con gli aerei, eccetera. No, queste cose magari ce le dicevamo, però, tavo, non dico zitti, però mh, provavamo a trovare anche delle soluzioni. E poi una cosa che a me veramente ha incominciato a dispiacere è che in questi ultimi mesi, ci siamo circondati di tante nuove amicizie con cui abbiamo veramente uh, creato un bel rapporto e sinceramente mi dispiaceva molto lasciarle perché io lo so, nel momento in cui lasci la città soprattutto e già ci vediamo, pochi, cioè, ci vediamo solo nei weekend perché tutti nella durante la settimana lavorano e poi limitare anche quelle uscite a una volta al mese se non anche una volta ogni due mesi sentirsi e basta avrebbe veramente affievolito i rapporti e mi sarebbe veramente di tanto dispiaciuto la faccio breve, che tanto però breve non è, <ride> fatto sta che dentro di noi qualche dubbio iniziava a porsi però avevamo deciso di fare questa cosa eccetera Solo che appunto una delle cose principali che abbiamo detto non possiamo lasciare totalmente Milano perché il lavoro è importante, qui bisogna sempre avere un appoggio, cerchiamo un piede a terra. Quindi l'idea era quella di trovare una mini realtà, una, una, una mini, un mini appartamento, una cosa per avere veramente un mini appoggio su Milano. E, uh, e poi essere liberi da settembre, viaggiare, eccetera. Quindi cominciamo a cercare, ma la ricerca risulta veramente difficile. In realtà la, la ricerca si è spostata molto sui loft, su Milano sono molto popolari, sono uh, questi grandi open space, perché ho pensato che comunque sì, voglio un piede a Milano, ma comunque mi piacerebbe un luogo dove posso anche creare contenuti, avere una luce giusta cioè non voglio la casa degli anni 70 buia, gialla quindi avevo anche le mie pretese <ride> e eh, quindi cerca, cerca, cerca, cerca ma non troviamo nulla a... cioè troviamo tutto comunque al, eh, allo stesso prezzo che paghiamo ora quindi già lì poi cosa è successo? l'altro giorno Ma è una roba veramente recentissima <ride> L'altro giorno andiamo a vedere questi loft e a un certo punto il, il signore che ce li fa vedere ci fa «Vabbè, sentite, vi faccio vedere anche questo enorme, gigante, fuori dal vostro budget, ma ve lo faccio vedere». Entriamo, ragazzi, un spazio spettacolare. La lì, lui incomincia, cioè io non incominciamo a dire «Ah sì, però peccato perché è troppo costoso, fuori, fuori budget, fuori misura, non va bene». E lui lancia l'amo… E fa, eh ragazzi, qui dovete fare un po' di, di economia, dovete diventare un po' imprenditori di voi stessi e magari subaffittare, fare delle cose. Lì per lì siamo rimasti un po' tipo, eh sì, vabbè, abbiamo altre cose da fare, grazie. Poi però ho cominciato a pensare e... Con l'azienda, e ve ne parlerò prestissimo, perché voglio che ci sia anche la Vale, ma veramente uno dei prossimi video vi parleremo di tutto quello che vogliamo fare con l'azienda, come si chiama, il progetto, eccetera. Ma abbiamo pensato che potrebbe essere veramente tanto, tanto bello avere uno spazio nostro, non solo ufficio, ma anche dove poter organizzare delle, delle cose in loco, ehm, non me ne posso parlare però organizzare delle cose e quindi abbiamo pensato ma perché non uniamo questa cosa dell'azienda cioè del, dell'organizzazione di qualcosa al tuo bisogno di trovare una casa e quindi lì io ho cominciato a pensare ho detto è una figata perché io negli ultimi mesi sono stata un po' sofferente perché io vorrei essere a cavecchia cioè io sono proiettata tre anni avanti perché più o meno che ci complicherà quegli anni lì anzi cioè, è inutile prendersi in giro ma non è un progetto che sarà pronto domani sarà pronto fra anni e va bene solo che io ora sto vivendo con la testa lì e a me non va bene cioè non mi va bene vivere adesso con la testa proiettata tre anni avanti cioè ma io cosa faccio adesso? aspetto? cioè mi sento in un limbo mi sono sentita per questo mesi in un limbo perché continuo ad aspettare a dire ah, si sì, sa questo questo quest'altro però ora, ora mi sento piantata qua però nel frattempo mi porto avanti la, mi crea l'azienda, eccetera quindi c'era qualcosa che stonava che però cioè secondo me è tutto che alla fine va a, a, a lavorare insieme perché Dentro di me il giorno in cui tutto questo è successo è stata proprio una bomba nel mio cervello che mi ha mandata in crisi perché io avevo una direzione a settembre, prendi, parti, fai questo, fai quell'altro da un momento all'altro questa mia direzione si è totalmente sgretolata e è apparsa questa nuova direzione solo che cioè, anche io sono lì che dico se sì, mi hanno dato una tregua, cioè tutto hai deciso una cosa, vai, però no, cioè io sono felice di avere eh, questa mentalità aperta, e più, più o meno, cioè ci ho impiegato un giorno di destabilizzazione, però poi ci sono arrivata, in cui ho detto ok, si è aperta questa nuova possibilità, mi, mi piace perché potrei fare già da adesso una piccola versione, un test possiamo chiamarlo, di quello che potrà essere in futuro che vecchia, e farlo ora, e quindi um, nel giro di un giorno abbiamo nuovamente cambiato il progetto di vita e sarò sincera ha molto più senso ora, cioè aver aperto un'azienda e poi a settembre partire. Cioè, avevo proprio questo desiderio di evadere, che però sarebbe stato difficoltà su difficoltà in più, ma soprattutto e me l'ero detto, ho detto ma rischio di andare sì in Spagna ma ritrovarmi comunque in quattro mura una casa con un letto e un... una cucina, quindi ritrovarmi là con una situazione uguale a questa allora a questo punto perché la fatica, quindi comunque c'erano tanti dubbi però oh, uno quando alla fine decide fa va, ci, pro ci si prova però vabbè, a parte questo eh, giornata di destabilizzazione dove ho visto praticamente il nostro progetto crollare e ricrearsi in tutta un'altra forma e basta ora abbiamo deciso così quindi adesso siamo alla ricerca di un loft che sia uno spazio dove è possibile fare delle cose con la nostra azienda e allo stesso tempo avere anche una piccola zona dove è possibile dormire ce ne sono? più o meno stiamo in fase di ricerca e sarà molto divertente perché in realtà questi loft sono praticamente vuoti quindi non c'è la cucina non c'è nulla e quindi sarà anche molto divertente più o meno inventarsi, cioè crearli da zero e voglio portarvi con me anche in tutto questo e tendenzialmente questo è tutto quello che è successo sono molto felice quindi di rimanere a Milano e la prima sensazione che ho avuto da quando l'abbiamo deciso è stabilità sono pronta a mettere radici anche se sono in affitto e non in una casa mia di proprietà ma voglio veramente impegnarmi perché forse è quello che non ho fatto finora a provare a sentirmi a casa qui mi sto circondando di tante amicizie belle, che voglio coltivare, che voglio tenere strette e deve venire anche un pochino più da me, questa voglia di rimanere qui e non essere sempre un po' in giro, un po' di qua, un po' precaria, sentirmi di passaggio. E da questa è una sensazione con cui io ho vissuto tutta la vita, mi sono sentita di passaggio ovunque perché era così, cioè l'università sapevo che stavo a Piacenza qualche anno, eh, le, tutte le altre città in cui ho vissuto sapevo che ero comunque di passaggio e che non sarei rimasta lì. E è difficile per me da debellare questa sensazione e anche questo desiderio di scappare a non appena sento che questo posto non mi appartiene, è un lavoro. Che devo fare su me stessa e secondo me questa eh, nuova prospettiva e direzione mi aiuterà eh, sono felice perché stiamo cercando un posto che sarà uno stimolo continuo ehm, che non è soltanto un letto e una cucina ma c'è tanto di più e eh, penso di essere un po nata per questo perché è la direzione che voglio che prenda vecchia e quindi vedere che ora sono riuscita ad arrivare a a, far, a a ottenere questo già ora cioè significa proprio che è parte di me anche magari inconsapevolmente però ci sono arrivata in qualche modo i casi della vita perché è stato un caso che quel signore non solo ci portasse lì ma anche dicesse questa cosa che ha acceso la lampadina ma penso che i casi della vita sono quelli che ci portano, ci portano avanti nella vita quindi rimaniamo a Milano super carichi di ehm, portare avanti l'attività dell'azienda e ehm, sono veramente felice veramente veramente felice di tutto questo e così che basta non dobbiamo fare un trasloco perché cioè, pensavo di fare un trasloco questo mese guardate, volevo morire Basta, quindi ora siamo alla ricerca di questo loft e non vedo l'ora di eh, raccontarvi tutto quello che abbiamo in mente di fare con... non vi posso dire il nome, ancora, ma ve lo dico al prossimo video, dell'azienda perché voglio che ci sia la Vale, che così ne parliamo tutti insieme, e basta, ho voluto fare questo video per rendervi partecipe, come vi dicevo all'inizio, di tutto un processo, di tutti i cambiamenti, di tutti i problemi, le seghe mentali che uno si fa, per trovare una direzione non è un percorso lineare non è che uno decide di fare una cosa e quindi poi deve fare solo quella eh, per forza, cioè come se fosse scritto sulla pietra eh, hai deciso di fare una cosa, bene incomincia a lavorare verso di quella poi se arrivano delle, delle cose durante la tua vita che ti fanno cambiare anche totalmente direzione accoglile Cerca di capire qual è la direzione che preferisci e poi ricomincia. Cambiare idea per me l'avete visto in ogni salsa e ho voluto anche condividere questo aspetto perché avrei potuto benissimo dirvi decidiamo di cambiare casa, andiamo a vivere in un loft faremo anche delle cose con l'azienda Yupidu! cioè video brevissimo, fate in 3 minuti, neanche 30 secondi a posto. Invece ho voluto proprio raccontarvi tutto il processo e... Uh, tutta la mia pazzia <ride> però va bene se non sono pazzi non li vogliamo e basta io spero che questo video vi sia piaciuto che vi sia stato anche un pochino motivante noi ci vediamo nei prossimi video con tantissime novità anche perché se veramente dobbiamo rinnovare tutto un loft cioè vi immaginate la quantità di cose che possiamo decidere di fare ci divertiremo da morire e poi chi lo sa, magari in questo loft vi potremo incontrare, ci potremo incontrare Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento Noi ci vediamo nel prossimo video, quello con l'azienda L'annuncio della spiegazione di tutto il libro, insomma ne ho tantissime da fare Me ne ho fatta ancora una, ma va benissimo E basta